come hai iniziato a occuparti di politica? Ho iniziato a occuparmi di politica a scuola, poi ho iniziato nei comitati per Prodi con una bella parentesi precedente nei giovani progressisti, poi a poco a poco sono entrato nella politica istituzionale, per cui sono di origine movimentista diciamo più che di partito. E se tu fossi stato al governo come sarebbe stata mm. la tua manovra finanziaria? Per prima cosa molto attenta a far pagare la crisi a chi se lo può permettere, quindi mi sarei orientato su misure molto più, se vuoi, anche perché è del tutto evidente che intervenire su chi ha poca disponibilità significa ridurre potentemente i consumi e quindi bloccare un paese come sta capitando da troppo tempo. Quindi patrimoniale sì, patrimoniale no? Patrimoniale sì, sta passando da una tassazione che penalizza chi si muove a una tassazione invece che intervenga soprattutto chi blocca e specula sui grandi patrimoni. Secondo te il berlusconismo finirà con Berlusconi? Non inizia con Lusconi questa stagione non finisce con lui, in verità però sta attraversando un momento di grande crisi, per cui come rientrare? Semplicemente avere dei politici diversi da quelli che abbiamo ora, e non è molto difficile neanche migliorare visti i livelli in cui siamo scivolati il Tdl intercettazioni effettivamente passerà il progetto di Berlusconi è quello di chiudere tutti i boccaporti diciamo, di evitare che ci sia un dibattito pubblico informato che ci sia la possibilità di esprimere la critica sulla base di dati reali ha già messo pesantemente un'ipoteca sul servizio televisivo pubblico perché di fatto tutti quelli che gli davano fastidio sono scomparsi dalla programmazione e sono transitati in altre reti. Come L'Italia potrebbe veramente adottare per esempio il modello danese per quello che riguarda il prossimo governo oppure c'è il rischio che eh, ci siano altri imprenditori che scenderanno in campo? Ma guarda, Il modello danese da noi è impensabile, però nello stesso tempo forse dovremmo incominciare a coltivarne il pensiero tutti i paesi hanno dei leader molto più freschi di quelli che conosciamo noi, per cui la cosa da fare è evidentemente quella di trovare nuovi interpreti per una politica che ha completamente perso di vista i suoi obiettivi, interpreti più liberi, a scadenza naturale, cioè nessuno che pensi di aprire una stagione per cui sta in, in Parlamento una ventina d'anni, insomma la critica alla politica facciamola fare da a chi eh, ha voglia di fare politica, non di devastarla e di riproporre alla fine una lezione berlusconiana semplicemente un pochino più polite, ma alla fine è la stessa cosa. Pensi che si andrà a votare eh, prima o dopo il referendum sulla legge elettorale? Io penso che si andrà a votare quando supereremo questo stallo alla messicana come nei film di Tarantino. Deciderà Berlusconi perché Berlusconi è ancora Presidente del Consiglio, ha ancora una maggioranza e ha tutto sommato la possibilità di continuare a difendere la propria posizione. Um, qual è la tua visione di quella che dovrebbe essere la legge elettorale? Il ritorno al Mattarellum sarebbe già un passo in avanti strepitoso. Noi siamo molto affezionati, come sai, nel centro-sinistra di avere un doppio turno, come quello c'è in elezione dei sindaci, cosiddetto alla francese, perché garantisce una maggiore governabilità e anche una scelta più come dire, informata, di chi deve guidarla questa, questa maggioranza le proporzioni sul doppio turno si chiariscono molto meglio no? anche rispetto a un bipolarismo come quello che abbiamo conosciuto finora anche col Porcellano si potrebbe fare una cosa straordinaria cioè far scegliere i parlamentari con le primarie il sistema elettorale conta moltissimo conta però ed è la mia battaglia quotidiana e eh, molto faticosa ma anche appassionante la trasformazione della cultura politica anche all'interno del centro-sinistra che è fatta di ricambio cioè dopo tre mandati smetti vai a casa finisco dicendo che i parlamentari devono essere davvero i membri di un'assemblea costituente quali sarebbero i punti essenziali della tua agenda digitale per l'italia costruire finalmente una sede nella quale si possa ragionare eh, tra fruitori dei contenuti cioè noi quelli che stanno davanti in questo momento a una piattaforma digitale e chi li produce. Bisognerebbe creare le condizioni perché invece di parlare della legge Bavaggio sui blog si aprisse davvero un elemento di riflessione tra questi due poli e in mezzo con quelli che ci guadagnano. Eh, ti vorrei chiedere qual è la tua visione dell'Europa? Io la vedo come grande occasione per venirne fuori l'Europa, è la nostra via di salvezza diciamo. Ebbene noi dovremmo immaginare di dare quello sguardo a un continente che per tanti motivi ci può salvare se, se diventa però un luogo della politica, non solo delle banche, dell'economia, della moneta, se diventa interpretato da una generazione di politici, e purtroppo ne abbiamo pochissimi in Italia, che si preoccupano di costruire ad esempio un programma politico sul fisco, sulle grandi questioni sociali, un um, un palcoscenico, uno scenario che sia di dimensione continentale. Pensi che eh, un federalismo fiscale piuttosto che politico potrebbe essere una soluzione viabile per il futuro italiano. Ma sai, il federalismo fiscale eh, si basa su un argomento che è fondamentale, cioè responsabilizzare gli enti locali. Noi dovremmo ragionare sul fatto che io ho delle risorse, devo mantenermi in equilibrio, devo uscire con uh, delle soluzioni che facciano risparmiare e ridimensionare la spesa pubblica. Insomma. Per quanto riguarda il futuro governo, pensi davvero che tutte quelle cose che sono state fatte in questi anni effettivamente verranno cancellati oppure verranno mantenuti? No, bisogna cancellarle. Per quello che la gente è incazzata nera col centro-sinistra, si è dormito alla grande sulle questioni che riguardano le leggi sul bilancio, ad esempio, sul tutto il pacchetto di informazione e il conflitto di interessi, sai perché non lo si affronta? perché non è solo di Berlusconi, perché è il conflitto di interessi, è la grande mamma diciamo, dei politici italiani, anche nel centro-sinistra. Quali sarebbero quindi i provvedimenti che tu prenderesti per rimettere eh, in sesto diciamo, la situazione italiana? Ma prima di tutto, prima di cominciare farei scegliere dico, i parlamentari dai cittadini, aprirei un con una, un rapporto molto forte con chi si mobilita con chi vuole cambiare le cose in secondo luogo ti dico farei degli interventi di leva fiscale molto forti perché bisogna fare crescere questo paese bisogna dare risorse alla, a chi investe ah, per quello farà... che riguarda le pensioni qual è il tuo pensiero? ma sai lì ci sono diverse soluzioni noi stiamo ragionando in quel caso il modello svedese, insomma, di fare il contributivo prima di trovare il modo soprattutto di dare continuità contributiva a chi ora fa il precario quindi c'è un problema, che gli hanno dato il sistema contributivo e poi lui non riesce a contribuire però. Qual è la tua idea di un'eventuale eh, soluzione per risolvere l'annoso problema del precariato eh, lavorativo, soprattutto per i allora, giovani? Insomma l'idea di stabilizzare progressivamente il lavoratore che entra precario ormai è un dato di fatto nel sistema del lavoro, che ha delle garanzie se questo rapporto di precariato però si interrompe, e quindi introducendo elementi di garanzia che ci sono solo per il lavoro dipendente e che poi dopo un numero di anni che si deve stabilire diventa invece un lavoratore che è sul mercato del lavoro solo in alcune condizioni.